La rubrica di medicina a cura di Manuela Lucchini. Benvenuti a TG1 Medicina, ottobre mese della prevenzione dentale indetta dall'Andi, Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Sarà possibile prenotare una visita odontoiatrica gratuita presso uno dei 10.000 dentisti che aderiscono all'iniziativa. Si può fissare un appuntamento o attraverso il numero verde 800 800 121 o sul sito www.andi.it. Ancora in primo piano l'infertilità maschile in continuo aumento tra le cause il varicocele. Vediamo allora di che si tratta e come ci si può porre rimedio. Quali sono le principali cause dell'infertilità maschile? Fondamentalmente sono delle cause legate agli stili di vita, stili di vita alimentare, stile di vita eh, fumo di sigaretta, eh, grasso corporeo. Ma influiscono anche abuso di alcol, uso di sostanze dopanti, di cannabinoidi e cocaina. In più ci sono dei fattori sia organici correlati alla produzione ormonale e poi cause meccaniche come per esempio il baricocele. Che cos'è il varicocele? È la presenza di vene che sono normalmente presenti nel testicolo che si dilatano. Il plesso pampiniforme è un insieme di vene che sta sopra il testicolo, maggiormente a sinistra, si dilata e crea una stasi di sangue venoso che altera la temperatura del testicolo e determina una sofferenza testicolare. La sofferenza testicolare genera una malproduzione di spermatozoi. Che sintomi può dare? Quando ci sono dei varicoceli importanti, quindi di quarto grado, possono dare un senso di pesantezza al testicolo. come si risolve il varicocele? il varicocele si risolve o con una tecnica chirurgica o con una tecnica mini invasiva endovascolare la tecnica chirurgica prevede innanzitutto un'anestesia, un taglio chirurgico e la sezione e legatura della vena spermatica interna la tecnica mini invasiva invece che cos'è? innanzitutto non è un intervento chirurgico, non prevede anestesia, si introduce un cateterino vascolare o dal braccio o dal, dal linguine, dallo scroto eh, a seconda della tecnica chirurgica usata. Questo catetere vascolare raggiunge la vena spermatica, viene iniettata una sostanza sclerosante che è similare a quella che si usa per le vene varicose delle gambe che tappa la vena e quindi impedisce il reflusso di sangue venoso sul testicolo. Praticamente la vena si prosciuga quasi? Si, si infiamma e poi si chiude. I tempi di recupero sono più brevi? Una settimana senza attività fisica sportiva, però già dopo due giorni il paziente può riprendere la normale attività lavorativa. Il varicocele si deve sempre risolvere con intervento? Assolutamente no, a meno che non sia un varicocele sintomatico che dia un senso di dolore o di pesantezza al testicolo, basta controllare solamente la fertilità facendo un semplice spermiogramma che è un esame che consigliamo comunque a tutti i ragazzi dai 16 anni in poi, se lo spermiogramma dimostra una buona fertilità il varicocele va tenuto sotto controllo senza intervenire. Tg1 Medicina torna domenica prossima, io vi saluto la linea al telegiornale.